Allora, ragazze mie, ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video, che chiacchiericcio, sperando che si veda bene stavolta. Perché ribadisco, mm, non so cosa stia succedendo, ma eh, ultimamente ho acceso REC per registrare la registrazione, REC, come si dice, non lo so. E niente, eh, non so, manco io se sto registrando cosa, perché non vedo dall'altra parte come sono cosa sto facendo e quindi eh, sperando che stia registrando perché è l'ennesima volta che ap apro rec e non mi fa registrare non lo so cosa c'è questa telecamera questo telefono e quindi di mia cosa eh, non so manco io se l'ice come si può dire aiuto <ride> se il samsung mi registrano i video in, in, in qualità posteriore cioè in hd o full hd quello che è perché eh, Boh. ogni volta fare video con questa qualità oltre alta è una cosa allucinante perché tutte volte io uno non mi vedo in primis secondis eh, non, eh, non, non, non vedo io cosa devo fare cosa devo dire è, è un, tutto un macello boh, vabbè, niente e se, altra terza cosa che volevo dirvi eh, mi trovo un po' uh, come si può dire? Ehm, non dico sciocco, vasita, perché altro non so i video che fare perché mi trovano ah, ecco, volevo che stavo registrando, mi sembrava che stavo registrando e non stavo registrando la mazza. Eh, ho la fotocamera professionale però non so ancora cosa posso registrare perché eh, ho l'obiettivo sporco quello della telecamera l'obiettivo l'occhiello che devo pulire ma non so ancora se riuscirò mai a pulirlo o, o, o meno perché la telecamera non è nuovissima è vecchiotta quindi fa, ha i suoi annetti anche lei sarebbe ora di prendere un'altra ma non ci penso neanche Preferisco il telefono al, alla, alla fotocamera, quindi non lo so, non ne ho idea, quindi top, fantastico, già, e niente. Quindi spero nuovamente che questo video sia concluso al termine perché stavo registrando, quindi non lo so. Aspettate un secondo voglio controllare. se sta registrando? Sì, sta registrando, ogni volta mi prende un non so che cosa perché non ho idea come sia questo telefono. Allora, l'ho toccato un attimo di un millimetro per controllare se stesse, se stesse vedendosi bene la telecamera, ma in questo caso, io non lo so, perché mi sto mettendo così? aspettate un secondo. Ok, no, perché? Non so se mi avete visto o meno, ma mi vedevate di lato, quindi io non mi devo mettere mai di lato, ma mi devo mettere sempre al bel mezzo della telecamera cosa sbagliata che io faccio, vedermi al lato, dall'altra telecamera, cioè da questa parte e non in mezzo, vabbè, non so, devo fare varie prove per vedere come si vedono i video miei, quindi non ne ho idea, proverò sempre posteriore perché mi è stato consigliato eh, da alcune persone che stimo molto e apprezzo molto, anche se riconosco poco ancora, comunque vabbè, dettagli, per poter registrare questi video con la, con la fotocamera posteriore del telefono visto che registri, con, la, con il telefonino appunto il mio è un samsung altrimenti ho un, un, un come dire un, uno xiaomi ma lo xiaomi non è il massimo la qualità non è bella della, della, della luminosità quindi mi tocca andare di di Samsung perché si vede me meglio meglio meglio si sì, infatti si vede benissimo almeno spero che sia così e niente ragazzi questo era tutto eh, non so ancora come farò a montare il video perché ogni volta devo sempre stare lì col col con la pausa ma io non so ancora come fare quindi vabbè no commenti dettagli ciao ragazzi al prossimo video tag o che sia vlog quello che ciao aspettate No, a quanto pare non si è stoppato, vabbè, niente, dovrò andare dall'altra parte.